Ciao a tutti, oggi siamo sul grafico di Facebook e andiamo a vedere insieme quelle che sono le dinamiche della price action, quindi quello che potrebbe succedere graficamente e in seguito andremo anche a vedere quelli che sono i dati fondamentali per avere una panoramica completa di quello che sta succedendo su questo titolo. Allora la prima cosa che andrei ad osservare è la grande correlazione che c'è tra il trend del prezzo, quindi fortemente rialzista negli ultimi anni, e quella che è la situazione di utili e ricavi. Infatti guardate i ricavi che salita che hanno, sono passati da 40 miliardi circa del 2017 a circa 86 miliardi del 2020 quindi un incremento veramente molto grosso e anche gli utili comunque nel tempo sono aumentati infatti tolto questo piccolo calo del 2019 rispetto al 2018 abbiamo poi nel 2020 degli utili molto più alti rispetto al 2019 tanto vero che abbiamo un incremento negli utili del 57,74% mentre invece dei ricavi sempre tra il 2020 e il 2019 del 21,60%. Quindi partendo da questo presupposto che è molto interessante e molto positivo perché utili i ricavi sono tra le prime cose che bisogna andare a vedere quando si va a valutare un'azienda se andiamo a fare un'analisi di price action possiamo innanzitutto segnare dei livelli per inquadrare meglio la situazione e anche andare a capire quello che potrebbe succedere anche in virtù di questi ricavi e utili importanti che abbiamo appena visto. Quindi un primo livello che io andrei ad individuare è questo qui. Infatti il prezzo l'ha toccato due volte ultimamente, qui che è stato buttato leggermente giù e poi qui che si è appoggiato per due o tre settimane e poi ha sparato su. Poi un altro livello è questo, dove il prezzo qui si era fermato e qui poi si è appoggiato, simile alla dinamica sopra. E infine un terzo livello che andrei a segnare è questo qui, livello che è stato toccato diverse volte, infatti è stato toccato qui, è stato sfiorato qui, è stato poi toccato qui e di nuovo è stato sfiorato qui quindi abbiamo quattro situazioni in cui questo livello è stato sentito ora segnate questi tre livelli non andrei a segnarne di ulteriori perché ci allontaneremmo troppo dal prezzo attuale e quindi non è un qualcosa che ci interessa fare tuttavia per introdurre meglio il discorso guardate bene la situazione qui c'è il prezzo che è parecchio allungato ora qui siamo a mercoledì e ovviamente la settimana deve ancora concludersi e questo video voi lo vedrete di venerdì quindi potrebbe essere leggermente diversa la candela rispetto ad adesso però è facile che se dovesse rimanere in una situazione come questa potrebbero arrivare o delle lateralità o dei ribassi. Quindi i ribassi potrebbero arrivare a uno di questi tre livelli, per esempio. Oppure anche se dovesse questa settimana andare su, quindi rispetto alla situazione di, di oggi, che è mercoledì, se il prezzo dovesse salire e per esempio dovessimo chiudere da queste parti, la view rimarrebbe la stessa. E ora vi spiego meglio il motivo. Se noi andiamo a vedere su EU finance, il price earning, abbiamo un price earning di 30,15 che se avete visto gli altri video che ho fatto sulle aziende sapete essere un valore relativamente alto tuttavia se noi andiamo a vedere le società simili per capitalizzazione oppure anche rivali in, certi, in un certo senso come per esempio può essere Google abbiamo pressioni più elevati infatti Google a 34,74 Apple a 32,39 Amazon, sempre per fare degli esempi di società con grandi capitalizzazioni a 70,49 quindi cosa vuol dire? vuol dire che tutti questi titoli sono in realtà interessanti tanto vero che li abbiamo analizzati tutti negli ultimi mesi nei video che abbiamo fatto qui sul canale tuttavia questo è quello che ha il prezzo più basso e al contempo è allungato questa secondo me è una situazione ottimale perché? perché se dovessero verificarsi situazioni di questo tipo cioè che adesso il prezzo qui si ferma oppure sale ancora magari fino a qui e poi si ferma per esempio da queste parti nel senso può andare anche così andrebbe bene lo stesso tuttavia se adesso il prezzo da queste parti si ferma e iniziasse a scendere può essere che tornando da queste parti per esempio ma in realtà potrebbe tornare anche qui o tornare qui nel senso sono ipotesi cioè se dovesse tornare qui il prezzo o qui potrebbe essere ancora più interessante perché perché intanto il price earning è facile che si abbasserebbe ulteriormente e poi avremo una price action favorevole con un titolo che potrebbe essere sottovalutato rispetto a società simili e quindi che potrebbe attrarre gli investitori nel tempo e oltretutto è anche una buona società dal punto di vista del management eccetera eccetera. Quindi secondo me è molto molto interessante questa situazione ed è da osservare. Infatti ricapitolando per spiegare meglio, dobbiamo stare attenti nelle prossime settimane a valutare situazioni che potrebbero verificarsi su uno di questi tre livelli. Quindi qui, qui o qui per esempio. Naturalmente può anche essere che ci metta più tempo la situazione a maturare, a evolversi, eccetera eccetera quindi potrebbe anche essere che si crei un altro livello per esempio da queste parti, può succedere. Magari adesso lateralizza qua per un po', può andare bene comunque, poi magari per esempio magari non crea una dinamica chiaramente long che giustifica un'entrata, tuttavia magari spacca lo stesso su e crea una dinamica appunto in volatilità long e poi magari il ritracciamento lo creerà più avanti. A quel punto cosa faremo? Valuteremo la situazione ma è facile che sarebbe comunque interessante perché come vedete saremo più o meno ai livelli attuali e il price earning a questi livelli è interessante rispetto alle società simili quindi secondo me è molto interessante questa situazione e adesso andrei a vedere velocemente con voi quelli che sono gli altri dati fondamentali di Facebook quindi abbiamo già visto il price earning e possiamo notare un earning per share di 11,67 capitalizzazione 997,898 miliardi quindi come vi ho detto prima una grandissima capitalizzazione Utili e ricavi li abbiamo già visti, quindi andrei direttamente in Statistiche a vedere gli altri dati che ci interessano, quindi... Margine di profitto che è enorme, 35,74% vuol dire che la società converte in utile tantissimo dei ricavi, ossia 35,74%, quindi un ottimo risultato questo, veramente ottimo. Poi Roe e Roa, anche questi sono dati veramente pazzeschi perché abbiamo il 28% circa di Roe e il 15,80% di Roa, quindi abbiamo veramente una redditività importante. Poi abbiamo una liquidità totale di 64,22 miliardi che se vi ricordate va confrontato con i debiti per esempio per capire la situazione e l'incidenza dei debiti, debiti che sono 12,14 miliardi quindi la liquidità totale è ampiamente superiore ai debiti totali e vi ricordo che i debiti totali si possono confrontare anche con i ricavi totali che sono invece 85,97 miliardi nel 2020 e 70,7 miliardi nel 2019 quindi abbiamo una situazione debiti veramente molto sotto controllo e che non crea preoccupazioni. Poi. Abbiamo un payout ratio pari a 0%, questo vuol dire che l'azienda reinveste in se stessa, non dà dividendi e ha utili enormi, come abbiamo appena visto, quindi è una società che ha utili enormi e non dà dividendi vuol dire che tutti questi soldi li reinveste in se stessa o comunque li mette a riserva e di conseguenza o si rende più solida o si rende innovativa e il risultato spesso è una crescita nel tempo della società quindi anche questo è un segnale di un management lungimirante quindi secondo me questi dati sono molto interessanti e concludendo cosa che posso dire posso dire che la price action la reputo interessante perché penso che sia sufficiente aspettare che sia pronta per acquistare questo titolo nel senso che noi abbiamo sui dati fondamentali un'ottima situazione, ma veramente molto buona sotto praticamente tutti i punti di vista, quello che ci manca è attualmente diciamo detto molto semplicemente il trigger, nel senso la situazione per la quale si può entrare e ovviamente adesso siamo su dei massimi quindi mai più mi metterei ad entrare in questo momento, però... Se dovessimo avere delle ossigenazioni e quindi tornare come vi ho detto prima da queste parti, per esempio, oppure qui oppure qui, e eh, allora certo che diventerebbe veramente molto interessante. Magari avremmo anche un press-earning inferiore rispetto ad adesso, nonostante sia già di per sé interessante il press-earning e sia il dato che in realtà ha catturato la mia attenzione più di tutti come spesso accade in realtà oppure come vi ho detto prima possono anche succedere altre dinamiche nel senso che magari il prezzo adesso continua a salire e poi torna ad appoggiarsi su questo livello attuale anche in questo caso andrebbe bene perché probabilmente il prezioning rimarrebbe interessante avremo comunque uno swing buono e avremo quindi il modo di creare qualche opportunità quindi io vi ricordo che non sono un consulente finanziario tutto quello che ho detto in questo video è semplicemente una mia opinione e ha scopo didattico. In conclusione io vi ringrazio per aver visto questo video, vi chiederei un like se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale se non volete perdervi i futuri video e vi invito infatti anche ad accendere la campanellina e a iscrivervi al nostro canale Telegram per non perdervi nessun aggiornamento. Con questo ne approfitto per augurarvi un buon proseguimento, ciao a tutti!